Ciao, cominciamo un nuovo modulo adesso ci sposteremo dal disegno bidimensionale che abbiamo fatto fino ad adesso al disegnare in uno spazio 3d quindi come vi avevo già anticipato da questo momento in poi sarà meglio che abbiate un minimo di base di blender cerco di dirvi tutto quanto ma non posso ovviamente mischiare tutto questo con un corso base di blender e quindi vi consiglio di partire dal corso che c'è su Blender.it, oppure le risorse riguardanti Blender 2.8 sono tantissime. Comunque useremo soprattutto funzioni basilari come sposta, scala. Allora, da questo momento in poi, invece che in 2D Animation, partiamo in modalità General. General è la modalità base di Blender nella quale ci troviamo una scena con tre oggetti una telecamera, un cubo e una luce. In questa scena posso navigare, qua in basso a sinistra potete vedere quello che premo. Se premo il tasto 0 vedo la telecamera, se premo F12 faccio un render ed è quello che abbiamo fatto fino ad ora. Allora... Come facciamo a tornare nella modalità Grease Pencil per disegnare? Dobbiamo creare un oggetto Grease Pencil. In questo momento sulla scena abbiamo un cubo, non un oggetto Grease Pencil. La scena è descritta qui, qui ci sono tutte le cose che appartengono alla nostra scena. Come si fa in tutti i tutorial su Blender? Selezioniamo il cubo, premiamo la X e cancelliamo il cubo. Ora, l'oggetto Grease Pencil lo creiamo e verrà creato come tutti gli oggetti nella posizione in cui si trova il cursore, che in questo momento è all'origine. Maiuscolo A, serve ad aggiungere qualcosa alla nostra scena quando siamo in Object Mode e vedete che c'è un'apposita voce Grease Pencil con tre sottovoci. Allora, Blank crea un oggetto Grease Pencil vuoto, Stroke crea un oggetto Grease Pencil con già un segno disegnato, Monkey crea un oggetto Grease Pencil con il disegno della classica scimmietta Suzanne di Blender. Cominciamo da Blank. Adesso non è successo praticamente niente. Sulla scena l'unica cosa che è apparsa è un cerchietto che rappresenta l'origine del mio oggetto Grease Pencil. Ma posso guardare l'outliner e vedo che ho un oggetto G Pencil che è lì pronto. Io sono in questo momento in object mode per cui posso semplicemente spostarlo eh, scalarlo ma ovviamente non contenendo nulla è una cosa che non ha senso come faccio ad andare a disegnare devo andare in draw mode quindi da quassù se vado in draw mode eccomi qua e adesso come vedete qua ho i pennelli ci sono le cose che avevamo prima esse tracciate dei segni sulla tela ecco qui i miei disegni notate una cosa sono grigi e se mi sposto tra l'altro e disegno posso disegnare in varie posizioni come vedete discuteremo più avanti di come faccio a capire dove viene posizionato il mio disegno ma di sicuro quello che capisco per ora è che spostando la mia visuale posso disegnare su un piano che è parallelo a quello della visuale in questione quindi se, mi, se vado all'interno per esempio della telecamera e traccio i bordi della telecamera, li ricalco, posso notare uscendo che ho disegnato un rettangolo che sta sull'origine e che è inclinato esattamente come la telecamera. Vedete che la telecamera è lì. Se mi metto di profilo quindi qui e disegno allo stesso modo qualcosa di profilo e mi sposto noto che è stato disegnato lì. Queste cose le vedremo più avanti, ma intanto cerchiamo di capirci. Prima di tutto, perché è tutto grigio e dove sono i materiali? Se vado nella sezione materiali vedo che è completamente vuota, quindi la differenza rispetto a 2D Animation è che creare un oggetto grease pencil vuoto crea un oggetto grease pencil senza alcun materiale, quindi devo prima di tutto creare il primo materiale. Il primo materiale che creo verrà assegnato a tutti i segni che ho fatto finora. Come vedete è un materiale con uno stroke nero, il solito materiale di default, posso ovviamente cambiarlo con quello che voglio e adesso è rosso insomma. Se voglio colorare con altri materiali devo creare qualche nuovo materiale e allora da questo momento in poi posso colorare con questo materiale e da questa casella scelta posso selezionare come abbiamo sempre fatto i nostri i nostri materiali diversi. Questo è l'oggetto Grease Pencil vuoto. Se io torno nella modalità Object Mode e sapete che possiamo farlo anche con CtrlTab. Tab Object Mode, ecco qui il mio oggetto Grease Pencil in questo momento è bordato di arancione perché è selezionato come in Blender accade a tutte le cose che vengono selezionate. Posso appunto cliccare sulle righe del, dell'oggetto Grease pencil e selezionarlo. Adesso siccome è un oggetto come fosse un oggetto tridimensionale qualsiasi posso applicare per esempio una scala, posso spostarlo, posso ruotarlo e ho tutte le classiche cose che ho a disposizione in Blender per poter modificare gli oggetti quindi scalare rispetto solo a un asse e non a un altro tutto quello che si vuole se andiamo a vedere sotto item come al solito il, notiamo che se faccio qualcosa me lo ritrovo qui quindi l'ho spostato e la nuova posizione è indicata qui ma anche la rotazione è indicata qui e la scala quindi se scalo in maniera sproporzionata posso notare che il fattore di scala qua è riportato e quindi allo stesso modo di un oggetto posso facilmente ripristinare tutto con i soliti alt G per ripristinare la posizione, alt R per ripristinare la rotazione, alt S per ripristinare la scala. Quindi è un oggetto come tutti gli altri e posso anche duplicarlo. Ora liberiamoci di questo paio di copie tiro anche da parte questa, non sono ancora in object mode, quindi posso di nuovo creare un oggetto Grease Pencil, vediamo cos'è Stroke. Stroke crea questo oggetto qui, un semplice segno, quindi anche qui se adesso vado in Draw Mode posso continuare ad aggiungere. Il vantaggio vedete è che ho a disposizione già dei materiali, quindi scegliendo Stroke mi ritrovo una lista di materiali già pronta, con i tre colori fondamentali, non è male se si vuole risparmiare un po' di tempo e ovviamente sapete che potete facilmente utilizzare la gomma Stroke per eliminare i segni oppure come abbiamo fatto altre volte premere la B e trascinare e tutto quanto viene cancellato. Quindi anche creare un oggetto Stroke Dopodiché potete tranquillamente cancellare il segno e vi ritrovate dei materiali già pronti, questo è un vantaggio. Riguardo ai materiali, attenzione, creo uno slot e vado a guardare questa lista. Vedete che ci sono anche questi due materiali che appartengono a quell'altro oggetto Grease Pencil? A questo qua giù che avevamo fatto? Quindi la lista dei materiali, anche se qui mi trovo in un altro oggetto, torno in Object Mode, ci accorgiamo che questo si trova qui e posso selezionarlo, scalarlo, indipendentemente da quest'altro che si trova qua giù. E infatti questo ha un nome, G-Pencil, questo ha un altro nome, si chiama Stroke, potete facilmente cambiargli il nome con un doppio clic e quindi cambiargli il nome così, oppure come sempre in Blender potete premere F2, inserire un nome e il nome cambia. Vediamo l'ultima voce che è Monkey. Monkey semplicemente crea Suzanne, eh, la scimmietta di Blender, visualizzata tra l'altro sul piano X, Z, che era il modo nel quale abbiamo disegnato finora nella modalità 2D animation. Se vi ricordate, nella modalità 2D animation avevamo l'asse Y che veniva verso di noi, X da sinistra a destra e Z in alto in basso, e infatti Suzanne è posizionata in questo modo. E a cosa serve? beh, Perché c'è già qualcosa con la quale poter lavorare. Potete dare un'occhiata per esempio al fatto che qui ci sono già dei materiali pronti, e ci si può giochicchiare e vedere come hanno ottenuto certi effetti come vedete le luci se potete provare a vedere come l'hanno costruita per di più è anche con de, ha già dei layers e come vedete c'è un layer lines e un layer fills adesso voglio discutere con voi un argomento che riguarda proprio i livelli Ora torno in Object Mode, sposto un attimo di nuovo su Zang, vado nella visualizzazione della telecamera, ingrandisco un po' e creo ancora un nuovo oggetto Grease Pencil vuoto. Approfitto dei materiali che ci sono già, creo uno slot e seleziono questo materiale grey che serve a riempire. Dopodiché vado in Draw Mode e faccio un bel rettangolo grigio di riempimento. E ho creato un rettangolo di riempimento. Questo qui adesso si trova su un certo livello, si trova su questo livello che è stato creato e chiamato Primitives, probabilmente non c'era niente all'inizio, eh, comunque insomma in, adesso vediamo di metterci qualcos'altro, continuo a fare degli altri rettangoli solo per, per capire dove siamo e ora creo un nuovo livello, disegno e su quest'altro livello Utilizzo un materiale diverso, ovviamente devo andare a fargli posto. Seleziono per esempio eh, questo materiale blu e creo un disegno che posiziono in questo livello. Adesso permettetemi di, di scarabocchiare qualcosa velocemente e basta, è tanto per capirsi. Questo disegno si trova sul livello disegno e quest'altro su Primitives. E se io mi sposto e continuo a disegnare, sono sempre sul livello disegno, e disegno altre cose qui, e poi mi sposto e disegno ancora, come vedete se mi metto per esempio in questa posizione, e disegno un albero in questa posizione qui, adesso sempre degli esempi potete vedere che l'albero non si trova dietro al piano anche quando chiaramente il piano grigio dovrebbe coprirlo quindi se io mi metto qui lo, lo vediamo è qua dietro l'albero come mai il piano grigio non lo copre perché il, la sovrapposizione in questo momento è data dai livelli se per esempio io spostassi questo primitive, non lo chiamo primitives, ma lo chiamo rettangoli, così ci capiamo, rettangoli, se lo porto verso l'alto, vedete, adesso i rettangoli coprono sempre il disegno, lo coprono sempre, anche quando mi ritrovo ad avere il disegno davanti, come qui. Perché? Perché il livello sta sopra. Quindi come in un programma di disegno bidimensionale, è la posizione dei livelli a determinare, chi sta più in alto e non la posizione nello spazio. Questa cosa può essere modificata qui alla voce Strokes, Stroke Depth Order e su 2D Layers. Se io scelgo 3D Location, ecco che ora la posizione, cioè la visualizzazione o meno e quindi se gli oggetti si coprono oppure no, è dato non dalla posizione dei livelli, ma dall'effettiva posizione nello spazio degli oggetti. E questo ovviamente è un, un, un elemento che dovete sempre tenere presente perché cambia moltissimo il discorso. Se adesso torno in object mode e vado qui su Suzanne, posso vedere che stroke depth order è su 2D layers. Se io lo sposto su 3D location, mh, ottengo questi glitch, questi effetti fastidiosi soprattutto perché gli oggetti condividono esattamente la stessa posizione nello spazio. Il piano degli occhi, eh, il piano di queste pennellate è esattamente uguale quindi non sa esattamente quale mostrare. Però ricordatevi quindi che nel momento in cui disegnate in tre dimensioni per davvero e quindi non su un unico piano eh, può essere utile impostare la modalità Stroke the Depth Order in 3D Location, perché così si comporta nel modo che eh, probabilmente è quello che vorreste. E notate tra l'altro che se sono in 3D Location posso comunque decidere lo spessore del segno. Adesso spessore del segno è determinato, word space significa dal mondo, vale a dire che il segno rimane sempre uguale, se io mi allontano moltissimo il mio segno diventerà molto sottile come proprio se fosse un oggetto tridimensionale. Se mi avvicino il mio segno risulterà molto molto grosso, proprio quello che mi aspetto da un oggetto 3D. Però siccome è un disegno potrei invece volere un comportamento mh, diverso e, vorrei, e potrei volere che lo spessore del segno rimanga sempre uguale. Indipendentemente da quanto io sia lontano dal disegno, perché in questo modo è più rispettato lo stile della linea. Ovviamente se mi allontano tantissimo, eh, i segni più grossi tendono a, a, ad affastellarsi in una maniera illeggibile. Però, in alcuni casi può aver senso, soprattutto nel caso di disegni al tratto insomma, scegliere screen space in questo modo non importa quanto vada vicino al disegno vedete i segni rimangono sempre sottili e anche se vado molto lontano dal mio disegno come vedete è anche è una cosa che può essere impostata per ogni oggetto grease pencil in modo diverso quando sono in Word space ho anche a disposizione quest'ulteriore voce che è un moltiplicatore per lo spessore quindi in Word space posso decidere di alzare questo numero vedete che lo spessore aumenta, se lo porto a 10, adesso lo spessore è 10 volte più grosso e siccome sono in Word space avvicinandomi lo diventerà sempre di più. Questo non cambia davvero lo spessore del segno, lo spessore del segno è stato determinato quando avete disegnato, è un moltiplicatore aggiuntivo che può essere cambiato in qualsiasi momento per regolare al volo, per esempio appunto se se suzanne la guardo da questo angolo le linee nere sono un po troppo grosse, potrei decidere di ridurne lo spessore per avere una visualizzazione migliore ovviamente le ombre si sono assottigliate e non funzionano più ricordatevi tra l'altro che lo spessore del segno vale anche in tutte le direzioni è proprio come fosse un tubo diciamo e quindi con lo spessore aumentandolo o diminuendolo aumenta e diminuisce anche lo spessore dell'intera forma tranne che dei fill nel senso che i fill rimangono delle zone piatte. Un'altra cosa da tenere a mente è che se io adesso duplico questo disegno e lo porto leggermente indietro, lo porto qui... In questo momento eh, avendo scelto Stroke Depth eh, Order come 3D Location ovviamente l'omino qua dietro viene coperto. Comunque insomma come vedete è dipendente dall'oggetto potrei scegliere 3D Location per un oggetto e 2D Layers per un altro e ottenere mh, anche dei, degli effetti grafici un, un po' strani. Quindi attenzione a, a questa voce che è molto importante soprattutto nel momento in cui cominciate a mischiare vari oggetti Grease Pencil uno sopra l'altro. Notate anche tra l'altro che in questo momento questa luce è del tutto inutile anche se la sposto vicino all'oggetto Grease Pencil non lo illumina. Nella nuova versione di Blender questa cosa è diversa. Se guardate il video che ho già fatto sulle versioni potete vedere Comunque in ogni caso adesso potrei tranquillamente eliminare questa. Un'ultima cosetta è, eh, finora abbiamo avuto lo sfondo bianco, spesso quello che vogliamo è lo sfondo bianco. Nel momento in cui volete disegnare può essere fastidioso, ricordatevi sempre che eh, in qualsiasi oggetto abbiate selezionato o anche senza oggetti selezionati, qui c'è la voce Word e potete decidere il colore del, dello sfondo ma non lo vedrete finché non vi posizionate in questa particolare modalità. Eh, anzi, in questo caso non basta perché bisogna anche premere questo tastino e decidere che volete vedere il scene world, cioè il mondo deciso per la scena eh, e non uno standard scelto qui. Quindi se voi premete scene WORD in questa modalità, ecco che il, potete facilmente cambiare il colore dello sfondo, altrimenti mh, potete selezionare l'ultima delle voci che è la visualizzazione renderizzata, che è quella più simile a quello che otterrete quando premete F12, salvo che quando premete F12 lo otterrete visto dalla videocamera, quindi da, da dove arriviamo quando premiamo 0. Quindi siccome io in questo momento la telecamera non l'ho mai spostata, non importa da dove guardi la scena, premendo F12 la vedo da lì. Ricordatevi come al solito entrate nella telecamera, lock camera to view e da questo momento in poi potete decidere la vostra inquadratura nello spazio e premere F12 e avere il rendering da questo punto di vista. Quindi ricordatevi questo perché in modalità 2D animation ci trovavamo già in questa modalità di rendering, invece normalmente Blender ci porta qui. L'altra cosa è, vediamo sempre questo piano per terra, ma abbiamo già visto che possiamo eventualmente nascondere tutte le visualizzazioni con questo tasto, vedete scompare il piano, ma scompare anche il cursore 3D, l'origine, scompare proprio tutto e quindi nel momento in cui volete disegnare And e andate in, uh, in draw mode e non volete nessun disturbo potete premere questo adesso in questo momento la tela è bianca e uh, tolgo lo camera to view ingrandisco fino a vedere tutto quanto bianco e posso uh, disegnare facilmente dimenticandomi del fatto che sto utilizzando un, uh, un programma 3d e posso continuare a disegnare con tranquillità come se avessi una tela e come abbiamo fatto finora. Torno in Object Mode e esco dalla telecamera e come vedete quello che ho fatto è tridimensionale insomma. Abbiamo quindi visto come creare molti oggetti Grease Pencil. Possiamo farne quanti ne vogliamo. Per ognuno di questi possiamo applicare tutte le cose che abbiamo utilizzato finora, quindi anche i, i modifier, i filtri e tutto quanto, anche in maniera separata uno per uno, per cui se sono in Object Mode, adesso ripristino le visualizzazioni, posso tranquillamente decidere di applicare degli effetti a de, a, o appunto dei de modifiers come abbiamo fatto le altre volte, solo che questa volta posso notare di più l'effetto nello spazio tridimensionale di quello che faccio e quindi ho maggiore controllo. Grazie di avermi seguito fin qui e alla prossima!